Salve, in questo video andiamo a scoprire il vero punto di forza dell'advertising su Facebook, il pubblico, o meglio i vari pubblici che possiamo utilizzare. Per fare questo dobbiamo spostarci al secondo livello e andare al livello del gruppo di inserzioni. Scegliamo un qualsiasi obiettivo, anche perché il parametro del target è identico per qualsiasi tipo di obiettivo. Clicchiamo su Interazioni Ricordati qua di dare il nome alla tua compagna perché quando saranno tante le campagne attive avere un nome parlante, un nome specifico ti aiuterà a capire di quale ehm, promozione appunto si parlava. Andiamo su Continua e arriviamo a livello di gruppo di inserzioni. Questa è l'interfaccia nella quale tu dovrai andare a scegliere il tuo pubblico. Anche qua c'è la possibilità di dare un nome al gruppo di inserzioni. Cerca di scegliere anche qui un nome parlante che ti servirà se all'interno della campagna avrai più gruppi di inserzioni per capire quale gruppo si fa riferimento e quindi quale target magari o quale posizionamento o quale altro parametro cambia. Come ti ho già detto, appunto, la forza di Facebook è quella di poter veicolare i nostri messaggi verso pubblici scelti e selezionati secondo i criteri e i parametri che ci consentono di individuare proprio dei target mirati rispetto al nostro obiettivo, per esempio la vendita oppure la promozione del nostro brand. Se hai già creato qualche campagna, ti sarai reso conto dell'incredibile mole di dati che Facebook ti mette a disposizione nella scelta del pubblico. La possibilità per esempio di rivolgerci a persone in un determinato luogo, in una fascia di età, con un determinato genere che parlano una determinata lingua e a tutti i dati presenti nel sistema della targettizzazione dettagliata. Questo sistema però, questo sistema interno di Facebook, ci dà la possibilità di rivolgerci solo ed esclusivamente a pubblici freddi. Ricorda la differenza che esiste tra pubblico freddo e pubblico caldo. Il pubblico freddo è rappresentato da persone che non conoscono la nostra azienda o comunque i nostri beni, i nostri servizi. Sono sostanzialmente per la nostra attività di business degli estranei. I pubblici caldi, al contrario, sono persone che ci conoscono, che magari hanno già acquistato da noi, che sono dei nostri clienti, che comunque ci hanno chiesto un preventivo, che conoscono la nostra attività o comunque sono venuti a contatto in qualche modo con la nostra azienda. Attraverso questa interfaccia quindi la prima cosa che dovrai fare è quella di scegliere il pubblico al quale rivolgerti. Sei alle prime armi e probabilmente magari non hai ancora creato dei pubblici personalizzati o non li hai perché non ti sei ancora attivato per compiere tutte quelle attività tali da presupporre che tu sia in possesso di un insieme di dati che poi potrai utilizzare anche su Facebook e quindi ipotizziamo che tu ti voglia o ti possa rivolgere solo ad un pubblico formato da dati demografici. Scegli quindi la tua località, per esempio l'area di interesse, in questo caso siccome ci troviamo in Sardegna rivolgiamoci alla nostra regione. Quindi selezioniamo il luogo, selezioniamo tutte le persone che vivono in questo luogo selezioniamo la nostra fascia d'età, in questo caso non imposterò nulla perché ci serve solo ed esclusivamente questi passaggi per andare a comprendere le differenze dei vari pubblici. Seleziono la lingua, se mi interessa appunto rivolgermi alle persone che parlano la lingua italiana, selezionerò la voce italiano e utilizzerò solo ed esclusivamente tutte le persone presenti in Sardegna in questa determinata fascia d'età, perché per esempio ho un business locale con un a livello regionale eh, e voglio insomma fare una um, promuovere con la mia azienda a livello capillare su un determinato territorio. Quindi questo è un tipo di pubblico freddo, sono persone che sostanzialmente possono non conoscerci. Magari qualcuno ci conoscerà, ma non stiamo andando a rivolgerci a persone con le quali noi abbiamo già avuto un determinato contatto. Un'altra opzione che possiamo utilizzare è quella di rivolgerci e di utilizzare gli strumenti di Facebook della targetizzazione dettagliata e quindi di utilizzare i dati demografici, gli interessi, i comportamenti. Che cosa sono? Sono innanzitutto la possibilità di usare gli interessi e abbiamo già visto nei precedenti video che cosa erano gli interessi. Ti ho già detto che Facebook associa ad ognuno di noi, eh, ad ogni utente presente su Facebook, crea una sorta di dinti kit... E quindi ognuno di noi viene associato ad uno o più interessi a seconda di quello che è il suo comportamento all'interno del social, quindi le sue interazioni, ciò che visita, dove commenta, che cosa gli piace, quali sono le pagine che seguono, eccetera, eccetera. Abbiamo già visto quanto questi interessi possono essere legati tante volte validi, tante volte eh, no, e quindi come è bene se si usano magari rivolgerci ad un pubblico utilizzando le le parole e gli interessi specifici di quel determinato pubblico. Anche questo però lo vedremo più avanti. I pubblici scelti secondo la targetizzazione dettagliata sono comunque anche questi dei pubblici freddi, dei pubblici con i quali noi non abbiamo avuto presumibilmente alcun tipo di contatto. Ma la grande forza di Facebook, e quella che è una forza decisamente superiore rispetto a questa, che a te che sia alle prime album sicuramente sarà già sembrata qualcosa di sorprendente, è la possibilità di utilizzare dei dati, non attraverso il sistema interno di Facebook, ma andando a creare dei pubblici personalizzati. Che cosa sono questi pubblici personalizzati? Quindi i pubblici personalizzati sono i pubblici, ecco qua, vedi la voce Crea Nuovo, quindi cliccando qua tu puoi andare a creare un pubblico personalizzato o un pubblico simile, oppure attraverso qua il menu superiore della gestione inserzioni, tutti gli strumenti, sotto la voce risorse c'è pubblico. Accediamo in questo caso da qui, crea nuovo e vogliamo creare un pubblico personalizzato. Io ho già creato dei miei pubblici, ma partiamo da zero. Cosa vuol dire creare un pubblico personalizzato? Vuol dire andare a prendere degli elementi che sono già in nostro possesso, come per esempio i file dei clienti oppure i nostri numeri di telefono oppure gli id delle persone iscritte su Facebook e chiedere a Facebook inserendo questi dati all'interno della piattaforma che faccia il cosiddetto match cioè che vada ad associare i dati che noi gli abbiamo dato con eh, i profili personali a cui quei dati in qualche modo appartengono. Quindi è chiaro che Facebook ci creerà un pubblico sulla base di questi elementi che noi gli abbiamo fornito. Ti dico già che se hai per esempio un file di clienti di 1000-2000 email o 1000-2000 numeri di telefono, probabilmente Facebook non li troverà tutti perché non è detto che l'indirizzo email che tu hai coincida con quello che quelle persone hanno utilizzato per iscriversi su Facebook. Però potrai già partire da una base valida perché comunque si tratta dei tuoi clienti, quindi di persone che già con te hanno avuto un determinato rapporto, un contatto. E sei bene per quello che già abbiamo detto, secondo i vari a livelli di conoscenza nel quale eh, si trovano le persone prima di compiere un acquisto, che vendere ad un pubblico di persone che già ci conosce è sicuramente molto, molto più facile che rivolgerci a degli estranei Oppure possiamo creare un pubblico personalizzato partendo dai visitatori del nostro sito web. In questo caso dovrai aver installato sul tuo sito web quel codice Javascript D cui ti ho parlato qualche video fa, che è appunto il pixel di Facebook che ti consente di tracciare tutte le persone che visitano il tuo sito web o sezioni specifiche del tuo sito web. Ancora potrai utilizzare i dati di coloro che hanno installato la tua app se ne possiedi una oppure utilizzare i pubblici dalle interazioni su Facebook. E quindi qua potrai utilizzare, riguardo alle persone che hanno interagito con la tua pagina, chi ha visualizzato i tuoi video, chi ha compilato un lead form, chi ha le persone che hanno aperto una tua Canva, o chiunque abbia compiuto addirittura un'interazione con la tua pagina Facebook. Ecco, capisci quindi che l'utilizzo di tutti questi pubblici in qualche modo ti mette in contatto con persone nei confronti delle quali non sei uno sconosciuto. Ecco perché li definiamo dei pubblici caldi. Andiamo a vedere adesso gli altri pubblici di particolare interesse su Facebook, i pubblici simili. Infatti su Crea Nuovo è la possibilità di creare un pubblico personalizzato oppure un pubblico simile e Facebook stesso ti dice raggiungi nuove persone su Facebook simili al tuo pubblico più importante. Quindi tu puoi creare un pubblico simile a che cosa devi innanzitutto stabilire l'origine di questa somiglianza? E quindi può essere un pubblico simile a un tuo pubblico personalizzato, quindi può essere un suo pubblico simile innanzitutto ai fan di una tua pagina, oppure può essere un pubblico simile ai visitatori del tuo sito web, oppure può essere un pubblico simile ai tuoi clienti. Insomma, crei sostanzialmente un clone di un pubblico in target, perché è rappresentato da persone che sono veramente in target, perché partiamo da un pubblico personalizzato, ricordatelo, e quindi il pubblico personalizzato era quel pubblico che appunto era rappresentato da file dei clienti, traffico del sito web, attività delle app interazioni. Quindi attraverso l'opzione del pubblico simile Facebook ti dà la possibilità di creare di un pubblico personalizzato, quindi di andare in una determinata area territoriale e di scegliere un fattore di somiglianza con il tuo pubblico, scegliendo quelle persone che sono più simili a persone con le che, che rappresentano in qualche modo le persone con le quali tu normalmente lavori, alle quali tu normalmente ti rivolgi. Si intuisce come anche questa funzionalità possa essere sia particolarmente utile riguardo a questo ci tengo a dirti che siccome con la funzionalità dei pubblici simili puoi andare anche a creare pubblici simili ai fan della tua pagina quindi dice scegli un pubblico personalizzato una pagina per partire ecco qui che proprio su questo concetto oh, ribadiamo l'importanza di avere dei fan effettivamente in target quindi quando inizialmente ti ho detto che andare ad invitare le persone a mettere mi piace eh, su una determinata pagina ehm, non ha tanto senso se poi quelle persone non hanno alcun rapporto con il nostro business, lo si capisce proprio anche da questa funzionalità, perché se noi abbiamo una pagina anche con pochi fan, ma dei fan che sono effettivamente i target rispetto al nostro business, puoi avere la possibilità di dire a Facebook di creare un pubblico clone del pubblico dei tuoi fan. Ecco quindi l'importanza di non andare a sporcare la fan fanbase con persone ehm, che effettivamente non hanno alcun interesse con il nostro business, perché magari pensiamo che avere una pagina con pochi fan sia eh, qualcosa di cui vergognarsi, ecco non è assolutamente così, eh, è proprio vero il detto, meglio pochi ma buoni, anche per tutte queste ragioni che abbiamo visto oggi con la creazione del pubblico.